Grazie, no, perché non volevo per carità togliere insomma, tempo al presidente Ardu, però diciamo che anche questo discorso impatta soprattutto su lavori pubblici, no? eh, parlando sì di patrimonio ma poi parlando di lavori. Allora, no, molto brevemente, chiaramente io ringrazio il presidente Ardu di aver modificato, di aver apportato delle modifiche importanti a questa mozione perché io dico una cosa, già ne avevamo parlato tempo fa. Eh, su riguardo in occasione di un'altra mozione mi sembra presentata dalla consigliera Grancio cioè attenzione purtroppo purtroppo la normativa sul super bonus cento non salva il patrimonio direttamente gestito dai comuni ed è quello il grande problema di Roma Capitale. Quindi io veramente faccio un appello alla consigliera Celi, al consigliere Figliomeni, eh, che prima li ho sentiti, eh, di stare attenti a quello che raccontano i cittadini. Perché c'è una profondissima differenza tra, eh, tra immobili. Eh, delle comunali gestiti da un ente terzo ancorché magari ehm, partecipato dallo stesso comune rispetto ai noi dalla gestione eh, del patrimonio di Roma Capitale che è gestito direttamente da Roma Capitale attraverso i dipartimenti e questa purtroppo è, è un, la, la, la profonda differenza con Milano ad esempio ma non mi voglio ripetere perché il Presidente Ardo è stato chiaro, quindi Purtroppo bisogna chiedere invece una modifica sostanziale di, della normativa sul super bonus 110 e speriamo che, anzi dovremmo fare fronte comune, no? eh, visto che chi governa al nazionale, dovremmo fare noi per la nostra parte e per la parte centrosinistra e anche un po' il centrodestra dovrebbero... Dovremmo tutti andare a bussare alla porta dei parlamentari e chiedere una eh, modifica che possa fare in modo che anche il patrimonio direttamente gestito dai comuni entri eh, a far parte del super bonus 110. Eh, perché è, è proprio lì, cioè, a me sembra molto chiara. Eh, la, la, la, la, quanto dice la, mh, la normativa quindi eh, ringrazio il Presidente Ardo perché mh, chiaramente ci troviamo in sintonia e in questo modo il voto sarà favorevole perché modificato secondo quello che veramente dovrebbe dire la mozione grazie